il 53esimo appuntamento della rubrica il sessuologo risponde oggi mi scrive una donna di 40 anni che mi dice di essere felicemente in relazione in coppia da poco con un uomo di 60 anni quindi c'è un pochino di differenza d'età ma in una relazione quindi che sta funzionando e sta funzionando bene si trovano entrambi a scontro delle situazioni un po complicate ma la relazione sta funzionando quello su cui però mi scrive è che la sessualità riesce a essere coinvolgente ma ci sono alcune difficoltà. Cioè lui eh, a volte eh, ha delle perdite di erezione, eh, capita che a volte quindi non riesca o a iniziare il rapporto penetrativo vaginale o anale o mi dice a volte capita che lui quindi perda l'erezione quindi durante il rapporto sessuale quindi alla fine si scelga di interromperlo e non portarlo avanti che è una cosa quindi che non succede sempre, mi dice. Eh, succede circa la metà delle volte e lei, tra l'altro, ha fatto una domanda al suo compagno che è assolutamente molto a fuoco, cioè le ha chiesto ma questa cosa ti succede soltanto con me o anche quando sei da solo? E lui ha risposto che la cosa gli succede anche quando si masturba, anche quando è da solo, però quindi è una cosa che non sta riuscendo a risolvere come vorrebbe e va avanti da circa tre anni come difficoltà cosa che eh, lui fa corrispondere al momento in cui poi si è lasciato dalla precedente compagna, eh, ha scoperto di essere stato tradito, ma anche eh, c'è stato un problema di infezione urinaria, eh, quindi c'è stata un po' di complicazioni dal punto di vista medico che eh, in qualche modo hanno creato un contesto in cui da quello stress poi, chiaramente visto che stiamo parlando di una nuova relazione, la relazione precedente è finita e nella relazione attuale comunque si sta verificando questo, questo problema che forse, adesso qui non mi viene detto, ma potrebbe essere che capitasse anche nella fine della relazione precedente. E questa cosa, comunque, è interessante perché, dice, poi lui ha una prospettiva, una narrazione su questo argomento che legge il sintomo come prettamente psicologico. Dice: è un problema di questa natura e quindi. Eh, mi sembra di capire che lui rifiuta anche le possibili spiegazioni mediche o eh, di altro tipo cioè, lui è uno che tende ad andare dai medici di, eh, di approccio alternativo e tende a rifiutare un po' la medicina tradizionale e quindi la, la domanda che mi fa la, la, la donna in questo caso è, riguarda il come posso cercare di aiutarlo come posso cercare di aiutarlo a prendersi cura di sé eh, senza danneggiare il rapporto senza ferirlo senza far sembrare che eh, io sia frustrata e mi stia lamentando che approccio potrei poter provare a avere anche perché eh, qui c'è anche l'età di mezzo, no? Lui è eh, verso i 60 anni e questo comunque ha delle implicazioni legate alla salute medica che vale la pena considerare. E su questa cosa io se trovo che la domanda che mi è stata fatta tocca un sacco di punti interessanti che proviamo ad affrontare insieme, no? Primo tra tutti questa cosa del voler parlare senza ferirsi senza danneggiarsi voler aiutare una persona senza fargli del male senza correre il rischio di fargli del male e questa cosa è senza fare eh, dei discorsi troppo ampi in merito a questo ma questo concetto è un concetto basilare su cui tutte le persone che si trovano poi ad aiutare qualcuno prima o poi si scontrano cioè il principio fondamentale del non nuocere che sta alla base delle professioni sanitarie delle professioni d'aiuto è un concetto fondamentale proprio perché ogni volta che noi tentiamo di aiutare qualcuno entriamo in qualche modo nell'esperienza dell'altra persona eh, rischiamo sempre di danneggiare un po di ferire un po siamo sempre comunque eh, è sempre un intervenire dentro la realtà dell'altro e una cosa che si tende a fare tutte le volte che si prova ad aiutare qualcuno è cercare di Portare più benessere che non malessere cercare di aiutare più di quanto non danneggiamo fare questa cosa è complicata ma forse eh, già ci aiuta un pochino entrare nell'ottica del fatto che non sia possibile non danneggiare in alcun modo non sia possibile non entrare un minimo eh, per quanto possibile eh, nell'esperienza dell'altra persona provoca, correndo il rischio quantomeno di provocare qualche danno questa cosa inevitabilmente la fa, rischiamo di farla poi se rischiamo di farla, eh, prendendoci delle preoccupazioni su questo, cercando di essere attenti, cercando di mettere le mani avanti, cercando di essere premurosi, affettuosi, tu, tutto quello che riguarda è un conto. Se ci, con questo ragionamento pensiamo di darci il via libera sul ma io posso essere quindi crudo quanto vuole, quanto voglio, tanto eh, danneggiare è un rischio inevitabile, quello invece è un modo poco sensato, è un modo eh, poco premuroso, poco... Eh, in cui noi ci stiamo prendendo cura dell'altra persona, che però è una cosa che a volte le persone tendono a fare, no? quando arrivano a quella convinzione del io dico tutto quello che mi passa per la mente, sono gli altri che si devono fare una ragione e devono crescere. Non funziona così, no? stare in società, stare nei rapporti di coppia, stare nella relazione con l'altra persona significa anche provare a prendersene cura dicendo quello che c'è da dire, però trovando una modalità efficace per quanto possibile. E Veniamo invece alla questione del fatto che lui tende a avere un approccio un pochino alternativo al trattamento delle sue difficoltà. Questa cosa è curiosa perché eh, solitamente succede l'opposto, no? cioè solitamente succede che le persone tendono a sopravvalutare le componenti mediche e sottovalutare quelle che sono le componenti psicologiche di alcune difficoltà. L'opposto tende a succedere di meno perché le componenti mediche, il danno biologico di solito viene visto e percepito come qualcosa di più chiaro, più comprensibile, anche per il fatto che se mi rompo una gamba è abbastanza evidente che finché quella gamba non l'ho aggiustata io la gamba non la potrò utilizzare. La cosa diventa un po' più complessa quando si va a ragionare sugli aspetti funzionali, gli aspetti eh, che eh, hanno una complessità anche di ragionamento diversa e quindi sono tutte componenti in cui il lato biologico può essere a volte fondamentale, assolutamente sì, ma spesso c'è anche una causa o conseguenza psicologica da tenere in considerazione si parli quindi di questioni legate alla digestione, questioni legate alla respirazione, alla dormiveglia, al non riuscire a dormire, alla postura, eh, e questioni legate alla sessualità, quelle sono cose dove i fattori psicologici possono essere molto presenti, però assolutamente sono cose su cui ci sono anche delle componenti biologiche che possono essere determinanti nel produrre il sintomo. E queste è importante ragionarci sopra, anche soltanto per escluderle, perché se non lo facciamo rischiamo di metterci in una situazione estremamente frustrante in cui facciamo dei ragionamenti emotivi, introspettivi brillantissimi e non ne caviamo niente perché semplicemente non stiamo andando a risolvere quello che è un problema meccanico basilare. Questa cosa qua è difficile da fare ed è difficile da fare anche perché eh, tutti noi poi tendiamo ad avere una nostra preferenza rispetto al tipo di terapia che vorremmo fare, rispetto al modo con cui vorremmo curarci e anche sulla base di quello finiamo per selezionare i medici e i professionisti da cui andiamo. E questo perché cerchiamo delle persone che possano spiegarci il nostro sintomo con un linguaggio che noi capiamo, perché ci sta, noi tentiamo di spiegarci per primi il nostro sintomo e tentiamo di curarlo e quindi andiamo con la pers dalla persona che crediamo essere quella più opportuna, è un ragionamento assolutamente sensato allo stesso tempo il ruolo del, del professionista in teoria dovrebbe essere proprio quello del cercare di spiegarci per quanto possibile un sintomo complesso in un linguaggio, in un, in un modo che possa essere per noi comprensibile questo pezzo di dialogo tra medico e paziente, tra professionista e paziente, a volte non viene valorizzato quanto serve, invece è un passaggio fondamentale, perché se c'è un problema medico, qui serve che qualcuno visiti eventualmente la persona in questione per poterlo diagnosticare e poterlo affrontare in maniera corretta, per evitargli la frustrazione invece del continuare a cercare di applicare una strategia psicologica su qualcosa che invece ha un fondamento di natura biologico. Questa cosa qui è importante come è importante assolutamente ed è prezioso che il paziente non è che vada dal medico a delegare chissà che vada dal medico a eh, fidarsi di una persona con cui collaborare vada dallo psicologo a fidarsi di una persona con cui collaborare ma alla fine il paziente deve sempre prendere in mano la propria terapia cercare di capire cosa sta facendo e cercare di far proprio quel passaggio dell'essere coinvolto nel perseguire la soluzione. Quel passaggio lì è fondamentale, da quello non se ne scappa a volte un certo tipo di gusto per la medicina alternativa non è necessariamente legata al fatto che si ritiene che alcune cose siano più efficaci di altre ma a volte è proprio anche soltanto conseguenza del fatto che c'è un certo grado di di apporto e di approccio alla persona che è più coinvolgente più inclusivo di quanto non capita di fare a volte con un certo tipo di medicina che purtroppo dovendosi confrontare con grandi numeri di, di utenti di pazienti a volte finisce per diventare il se ti prendi questo eh, guarirai e, e non ti vado neanche a spiegare qual è il tuo problema quando succede quella cosa lì, il rapporto eh, con il medico-paziente salta completamente e si finisce per, anche avendo la terapia giusta in mano, si finisce per sentirsi abbandonati. E. Mentre invece una persona che ha una difficoltà non si deve sentire abbandonato, si deve sentire un po' preso in carico. Questa cosa in ambito psicologico, eh, chiaro, visto che c'è un'attenzione alla persona eh, diversa, si tende a fare di più, però in realtà è, è importante in tutti i percorsi di cura e quindi forse eh, è possibile che eh, l'attenzione la, attuale, il modo di pensare attuale del, del suo compagno, eh, in questo momento sia anche dovuto, perché no, forse, a un certo grado di frustrazione, Legato a esperienze passate in cui non ci si è sentiti accolti nelle proprie difficoltà, non ci si è sentiti eh, appunto ascoltati. Ok, questa cosa qua quindi eh, va poi a toccare un tasto che da cui non possiamo esimerci, cioè il fatto che la persona in questione ha superato i 50 anni. E quindi assolutamente è possibile che eh, ci siano delle componenti psicologiche: i problemi sessuali, spesso, nella maggior parte dei casi, hanno una componente psicologica che causa il sintomo o che è conseguenza del sintomo, nel caso in cui è causato dall'altro. Ma in, quando superiamo una certa età. Il fatto che la macchina, il corpo, richieda un po' più di manutenzione quindi magari stia iniziando a inciampare per qualche motivo diventa più probabile e questa cosa non possiamo farne a meno di considerarla. Quindi da oltre 50 anni quando abbiamo un problema in determinate aree funzionali della, della nostra esperienza come nella sessualità, Sentire uno specialista medico che sia ginecologo, che sia andrologo con una, un attenzione alla sessuologia, eh, se, se si parla di sesso, chiaro, eh, è un passaggio fondamentale. Questa cosa va fatta perché se no rischiamo davvero di girare intorno in modo assolutamente interessante su certi argomenti, ma di perderci quello che è ovvio, cioè... Quello che è il problema meccanico alla base qui potrebbe esserci potrebbe esserci un elemento biologico perché l'età l'abbiamo superata da quel punto di vista e anche perché questa cosa soltanto per cercare di eh, far capire un attimo cos'è che potrebbe creare un problema di questo tipo eh, è legato al fatto che quando invecchiamo quello che succede è che il corpo inizia a funzionare in un modo diverso l'invecchiamento è una modalità con cui il corpo tende a perdere alcune funzioni tra cui alcune propri proprietà enzimatiche di assimilazione di determinati alimenti determinati eh, principi nutritivi questa cosa qui fa sì che invecchiare in un certo qual senso significhi anche iniziare a essere Denutriti. denutriti, cioè non è che stiamo morendo di fame, però che il corpo inizia a assimilare peggio alcune cose, quindi eh, usare determinati integratori, determinate cose che però devono essere eh, prescritte dal medico competente che ci segue su quella cosa, a volte diventa determinante per riuscire a aumentare con l'età senza invecchiare troppo fisicamente, riuscendo a mantenere un corpo abbastanza giovane assimilando quelle cose che il corpo non riesce più a sintetizzare in altro modo. E questa cosa è vera in generale per il corpo, come è vera in particolare per la sessualità, perché alcuni, eh, alcune parti del corpo vengono coinvolte di più di altre in questo processo di invecchiamento e sono quelle parti del corpo che sono fatte da un, delle fibre, dei tessuti, che si chiamano tessuti connettivi. I tessuti connettivi sono delle, delle, delle parti del corpo che sono fatte da un tessuto che fondamentalmente ha una funzione di sostegno, di nutrimento, cioè che porta al nutrimento delle altre aree per farle sì che funzioni in un determinato modo, la sto semplificando ma per capirci. E i genitali sono pieni di tessuto connettivo. Quindi i genitali sono una parte del corpo che, nel momento in cui non hanno più il tasso ormonale di un certo tipo, non hanno più alcuni, alcuni enzimi, alcuni nutrimenti, finiscono per funzionare in maniera diversa andando avanti con l'età, e questa cosa sia al maschile che al femminile può creare tutta una serie di conseguenze che vale la pena considerare che quindi o cerchiamo di eh, farle osservare poi da un medico che sappia che cosa sta facendo e che ci possa aiutare e seguire in tal senso oppure eh, rischiamo davvero di eh, poi magari gestirli al meglio delle nostre possibilità ma gestire magari delle parti del corpo che non stanno più funzionando come dovrebbero perché mancano del nutrimento necessario e quindi su quel pezzo lì, su quel pezzo lì serve, oltre a una certa età serve che facciamo alcuni controlli medici che ci aiutino a capire un attimo meglio a, a, che, a che età, non tanto anagrafica, ma a che età biologica sta il nostro corpo per utilizzarlo al meglio, ok? Questo pezzo qui quindi va fatto, ricordandoci poi chiaro che ognuno è sempre massimo esperto di se stesso. Quindi se lui dice di avere un problema psicologico, è importante fare tutto il discorso che ho appena fatto, è importante andare a guardare la parte medica, è importante stare su questo, però è importante anche ascoltare, come dicevo prima, il fatto che lui sente di avere un problema, medico, un problema psicologico. Quando lui dice questo ci sta comunicando qualcosa. Qui nella domanda mi veniva detto che questi sintomi sessuali di, della mancata erezione o dell'erezione che scompare dopo un po', eh, accadono il 50% delle volte circa e hanno delle conseguenze... Eh, cioè, sono, sono qualcosa che sembra un po' casuale. Il fatto che sembri casuale, sembra casuale dall'esterno, no? Però, se lui dice che è psicologico, significa che forse lui ha individuato alcuni aspetti di pensiero, alcuni aspetti emotivi, che all'interno della sessualità lui vede comportano delle differenze, e quindi sta ragionando su come gestire questi aspetti emotivi per andare a ottenere un risultato. Se lui dice questo, forse potrebbe essere opportuno cercare di non fermarci all'idea del è psicologico, ma cercare anche di condividere il... Psicologica in che senso? Quali sono i pensieri, le emozioni che ci sono dietro? Ma te fisicamente che cosa ti senti in quella situazione? E quando senti quella cosa, cosa ti viene da pensare? Cioè cercare di entrare dentro l'aspetto del, del funzionamento emotivo, di quello che succede in quelle situazioni, perché cercare di ragionare sui propri pensieri ottenere e provare ad, ad ottenere un punto di vista il più ragionevole e razionale possibile è quello che ci serve per gestire le difficoltà emotive. E quindi di quello è, può essere qualcosa di cui si può lavorare, ragionare, collaborare anche in coppia considerando che poi certi argomenti emotivamente a volte sono difficili da gestire proprio con la persona a cui siamo più affezionati e anche per quello a volte rivolgersi a un estraneo che può essere uno psicologo uno psicoterapeuta o comunque lavorarci con un professionista che è competente di questioni emotive o sessuologiche se è uno psicoterapeuta o sessuologo ma è una modalità per cercare di velocizzare e gestire in maniera più rapida alcune cose che altrimenti facciamo compressivamente difficoltà a gestire da soli questa cosa qua quindi va considerata come va considerato quindi il fatto che forse lui nella sua narrazione nel suo modo di leggere il problema sta sopravvalutando un passaggio e ne sta sottovalutando un altro infatti io credo che quello che sarebbe utile sarebbe consultare assolutamente eh, anche un medico andrologo e sessuologo per cercare di esplorare meglio la parte eh, la parte biologica di quello che potrebbe essere un problema anche soltanto per escluderlo perché facciamo attenzione c'è il rischio che sia estremamente frustrante e disorientante il fatto di provare a fare dei ragionamenti poi ineccepibili su un, un qualcosa che però non sta funzionando. Cioè, io eh, ho la patente, so come guidare, poi metto la chiave nella macchina eh, giro la chiave nel cruscotto, eh, schiaccio i pedali giusti eppure la macchina non parte. E potrebbe capitarmi di avere il dubbio che io non sappia guidare. Non funziona così. In realtà è la macchina forse che è rotta eh, o che ha qualcosa che va sistemato. La questione è. Cercare di considerare entrambi gli aspetti e per fare questo forse è utile darsi delle scadenze, cioè ragionare sul quanto tempo darsi per affrontare le cose in un determinato modo se non ci si riesce a confrontare e poi andare eventualmente a chiedere aiuto, cioè andare a rivolgersi anche a uno specialista per togliersi dei dubbi e rendere il tutto più agile. In questo però mi diceva. Io ho un po' di timore a parlarne con lui perché temo di poter essere fraintesa, temo di poter fare la figura di quella che si lamenta, quella insoddisfatta, mentre dice io non sono insoddisfatta, a me piace come stiamo, piace come stiamo riuscendo a condividere il sesso, però c'è questa cosa su cui lo vedo in difficoltà e vorrei aiutarlo. Il fatto è che, come dicevo prima, uno non possiamo non ferire eh, o non escludere il rischio di ferire quando cerchiamo di aiutare, cerchiamo di comunicare in coppia, e, e due... Direi che è meglio comunicare che non comunicare, perché è vero che quando lei comunica c'è il rischio di sembrare una persona che forse si sta lamentando, forse eh, mi dice così perché è impaziente, cioè a volte quando diciamo delle cose rischiamo di innescare tutta una serie di ragionamenti che poi eh, perdono eh, a volte anche il, il contatto con la realtà, no? nel modo in cui poi vengono interpretati. Però sarebbe un errore pensare che non comunicare significhi... Non mandare un messaggio anche quando non comunichiamo significa dire qualcosa potrebbe essere che siamo così eh, infastiditi della cosa che desideriamo non parlarne significa che siamo così arresi eh, e delusi da, che pensiamo che non ci si possa fare niente e che quindi la prendiamo così ma in realtà ci guardiamo intorno potrebbe essere che non ci teniamo abbastanza e quindi ce lo teniamo così potrebbe essere che pensiamo che non sia in grado di capire e quindi cosa glielo spiego a fare che è tanto poverino limitato cioè in realtà tutto può essere frainteso tra essere fraintesi non dicendo niente essere fraintesi dicendo qualcosa forse è utile partecipare di più dire qualcosa e cercare di inserire nella nostra comunicazione quello che ci spaventa e quello che non vogliamo trasmettere traspaia quindi mettiamo un pochino le mani avanti diciamo che cosa pensiamo diciamo il nostro punto di vista e cerchiamo di farci capire come allo stesso tempo potrebbe essere utile cercare di capire lui, cercare di capire il suo fattore psicologico e cercare di Approfondire meglio come mai questo 50% delle volte lui riesce. Perché, se il 50% delle volte riesce, forse c'è un aspetto biologico, potrebbe essere. Ma eh, la parentesi psicologica, ogni volta che c'è un sintomo che è un po' situazionale, che non è che accade al 100% delle volte, ma accade soltanto statisticamente ogni tanto, lì la modalità di pensiero, forse a volte ha un ruolo determinante. E cercare di capire meglio, ok, ma cosa intendi per, per il fattore psicologico potrebbe aiutarci. Ok, quindi comunichiamo. Diamoci delle scadenze, qualche mese e poi magari sentiamo qualcuno per farci aiutare. Partiamo da farci aiutare da un punto di vista medico e biologico, sentendo un professionista che ci possa aiutare anche soltanto a escludere determinate cause. Si tratta di spendere qualche centinaio di euro, ma ne vale assolutamente la pena in salute mentale e in benessere, benessere da tanti punti di vista, soprattutto poi se ci, se ci dà una soluzione e ci risolve il problema assolutamente sono soldi assolutamente ben spesi e poi valutiamo se affrontare da soli chiaro la nostra difficoltà emotiva con gli strumenti che abbiamo o chiedere aiuto a un professionista in un contesto di psicoterapia con un sessuologo oppure eh, se non riusciamo a parlarne in coppia forse questo fa emergere altri elementi legati alla comunicazione di coppia e magari un contesto di terapia di coppia potrebbe essere un contesto in cui confrontarsi e aiutare a far emergere tutta una serie di non detti di regole che stiamo portando nella relazione, che invece facendoli emergere ci si apre la possibilità poi di lavorarci sopra, di collaborare e di cercare di affrontarle in un modo più efficace. Quindi di cose da fare ce ne sono diverse, non c'è una cosa giusta in assenso assoluto, però c'è un iniziare a prendere in carico la situazione affrontandola come coppia e cercando di vivere con l'intimità che state riuscendo a, coltiva a coltivare in questo vostro inizio di relazione eh, spostando la cosa su un piano non soltanto fisico ma anche chiaro un po più comunicativo costruendo una comunicazione che magari nasce ok per un problema sessuale ma se riuscite a costruire una maggiore collaborazione anche perché no, partendo dalla sessualità, poi questo avrà delle ripercussioni, credo, sicuramente positive in tanti altri ambiti della vostra relazione che quindi inizierà a costruirsi su delle fondamenta il più solide possibile per garantirvi per quanto possibile un futuro di coppia il più funzionale e sereno che possiamo desiderare. Questo quindi è un... Quello che ho fatto è un tentativo di riassumere un po' le mie riflessioni sulla base di quello che mi è stato scritto Comunque su dottorvalerio.com c'è eh, la mia risposta per iscritto che eh, riprende questi passaggi E forse su alcune cose eh, sono stato un pochino più prolisso, più, più chiaro eh, Io a, da, a voce ci provo eh, a spiegarmi nel modo più comprensibile possibile Sono Valerio Celletti e ci vediamo nel prossimo video